Ciao a tutti, oggi proveremo un esperimento interattivo. Utilizzando le mie abilità di noto mentalista, tenterò di indovinare il numero che state pensando. Non ci credete? Allora, prima di cominciare, vi darò prova delle mie capacità usando un personale algoritmo telepatico che sono sicuro vi sorprenderà. Facciamo tutto questo accompagnati da un adeguato sottofondo musicale. Incredibile, vero? Ora che ho la vostra attenzione, Procediamo con l'esperimento vero e proprio. Seguite attentamente le indicazioni che vi darò. Per prima cosa, pensate a un numero di due cifre qualsiasi. Chiameremo questo numero A. Adesso, molto semplicemente, sommate le due cifre del numero che avete pensato. Avrete ottenuto un nuovo numero, che chiameremo B. Ora vi chiedo di fare la sottrazione A-B cioè il numero che avete pensato inizialmente, meno quello che avete ottenuto sommando nelle cifre. Ci siamo? Bene. Allora, se il numero che avete ora ottenuto avesse ancora due cifre, sommatele. Se avete seguito tutte le mie indicazioni, posso ora dirvi, e con assoluta certezza, che il numero a cui state pensando in questo momento è il numero 9. Sei... Se ancora siete sconvolti dall'algoritmo telepatico che vi ho mostrato all'inizio del video, sono sicuro che questa immagine vi chiarirà molti dubbi. Queste infatti sono le due sequenze di carte che vi ho mostrato. E come forse i più arguti tra voi avevano già notato, è naturale che la carta scelta sia sparita, in quanto sono tutte carte diverse. Credo che ormai abbiate capito che io sono tutto meno che un mago o un mentalista, ma allora come ho fatto a sapere che avreste ottenuto nove se ognuno di voi poteva partire da un numero di due cifre totalmente casuale? Beh, si tratta in realtà di una semplicissima equazione. Vediamo come ho ragionato. Siamo partiti da un numero di due cifre che abbiamo chiamato A. Ora io posso scrivere con X la cifra delle decine e con Y quella delle unità. Sarete tutti d'accordo con me se pensassi di scrivere A come 10 per X più Y. Se infatti, ad esempio, avessi pensato al numero 57, lo potrei scrivere come 10 per 5 più 7. Tale modo di scrivere i numeri, capirete bene che è del tutto generalizzabile, a un numero qualsiasi di cifre. Per esempio, il numero 2418 lo potrei scrivere come 2 per 1000, o meglio 10 alla terza, più 4 per 10 alla seconda, più 1 per 10 alla più 8. Tornando al nostro esperimento, io ho pensato di scrivere il numero a da cui sono partito come 10 per x più y. Successivamente vi avevo chiesto di calcolare b come la somma delle due cifre, quindi come x più y. Infine vi ho chiesto di fare a-b, che come potete vedere facendo due calcoletti di algebra avrà come risultato 9x cioè un numero multiplo di 9, che come forse ricorderete dai criteri di divisibilità, qualunque esso sia, la somma delle sue cifre farà sempre 9. Quindi in conclusione non è strettamente necessario essere un grande illusionista, ma utilizzando un po' di matematica è comunque possibile lasciare di stucco chi ci sta attorno. Per oggi il nostro appuntamento termina qui. Alla prossima! Ciao!